Ciao brava gente, come vedete questo drone non funzionava bene e sono caduto dopo poco però sono caduto senza che succedesse niente, una caduta in sicurezza diciamo perché Perché a furia di schiantarmi mi sono fatto una mia lista di, di controlli da fare dopo uno schianto che mi para quasi tutte le volte, forse addirittura tutte le volte dall'avere dei problemi quando poi torno in volo con quel drone quindi la prima cosa è l'integrità del telaio poi c'è lo stato dei velcri di fissaggio, che sono importanti perché a me è successo con un Ichin Wizard X220S che tra l'altro il telaio che vedete è solo montato un po' diverso, mi è successo che essendo che ha gli spigoli vivi, nei vari crash mi hanno inciso le, questi velcri e alla fine se non li cambiavo potevo perdere la batteria anche in un volo normale, quindi è molto importante questo controllo dei velcri e il successivo del serraggio delle viti secondo me periodicamente comunque vanno fatti però diciamo che le viti, quelle che si possono mollare con più probabilità non sono tanto quelle dei motori ma sono quelle del frame quindi delle due piastre, quella sopra e quella sotto quella sopra perché c'è attaccata la batteria e la batteria è metà del peso del drone quindi è un controllo sulle viti sul serraggio delle viti giusto per per vedere che ad esempio non sia saltato un filetto quindi ehm, non so se avete presente quando di fronte a un grosso sforzo una vite salta un filetto e quindi si trova svitata di un giro praticamente poi c'è ovviamente un controllo visivo sull'elettronica e sulle connessioni quindi cercando fili staccati, danneggiati eh, guardare l'ancoraggio delle antenne poi si passa al check dei motori almeno secondo la lista che mi sono fatto io quindi un controllo rapido su tutti e quattro i motori facendo girare lentamente in un senso e nell'altro e cercando di capire se la campana sia un po' deformata e quindi va a strisciare sulla parte fissa del motore gli scatti che vedete sono quelli delle calamite e dovrebbero in teoria essere costanti in realtà non è proprio così, anche su motori che funzionano perfettamente comunque il mio consiglio è quello di fare un giro da una parte e un giro dall'altra e vedere che questi scatti siano grosso modo regolari e poi dare un paio di spin per vedere come gira il motore e farlo su tutti e quattro. Poi è buona norma dopo un crash fare una trentina di secondi di overing, atterrare, disarmare e controllare la temperatura dei motori. Quelli più caldi degli altri molto probabilmente non saranno affidabili, anzi sicuramente non saranno affidabili. A me è successo di cambiare un solo motore su quattro perché era quello più caldo poi ce n'era uno un po più tiepido degli altri due l'ho lasciato beh è successo che andando avanti con questa checklist sono stato al riparo perché eh, io ho saltato il passaggio che potete vedere scritto di tenere il drone in mano variare le io sono di solito vado direttamente facendo una batteria o due accelerando poco per volta e facendo questo procedimento mi sono accorto che quel motore che era più tiepido mi veniva a mancare quando davo gas un paio di volte di fila quindi ho sostituito anche quello però anche lì non è successo niente perché stavo facendo tutto secondo questa lista che mi sono fatto io credo che questi siano i controlli un pochettino più di buon senso da fare su un drone che hai appena cresciato in modo ambiguo e quindi insomma perché bisogna comunque ricordarsi che vogliamo con cose che pesano 6 o 7 etti. Eh, se c'è qualche problema, ok che abbiamo tutti il giudizio di stare un po' isolati, di farci il nostro gioco tranquilli senza possibilità di danneggiare nessuno. Però, assicurato o no, se questa cosa viene in testa a qualcuno, diciamo che non è piacevole. Beh, questo era quello che volevo mostrarvi. Io ci ho messo un bel po' di schianti a farmi questa lista di controlli. Paraculo, se vogliamo definirli così volevo condividerla con voi chissà che qualcuno usandola da subito magari ha meno, ha meno schianti brutti perché un drone che non è affidabile partire di nuovo a 100 all'ora non ha senso perché magari decolli fai 30 metri in verticale con una spinta paurosa poi si spegne tutto e viene giù e allora lì si è che spacchi e a volte non solo il drone il video finisce qui Ciao brava gente ci vediamo alla prossima Confermo il piccolo spoiler dell'altro video ehm, Vedrò di fare qualche video dove si mangia anche bene Oltre a fare un volo col drone Quindi qualcosina di cucina outdoor A presto, ciao